Ragazzi, perché in questo nuovo video? Quest'oggi è benvenuto nel. Come mi avete. cioè, come vi ho scritto oggi su Instagram. Vi dovete mandare video di voi che facevate i musical. .ly. Ed eccomi qua. Ed eccomi qua che recensisco, recensisco i vostri musical. .ly. Allora, mi avete mandato, raga, veramente un botto. Cioè, non sto scherzando. Un botto di musicali, tipo più di 100 bottom. Vabbè iniziamo subito con il primo musical. Se mi voleste seguire su musicaly, questa qui è il mio profilo, seguitemi anche su Instagram, perché lì vi terrò sempre aggiornati sui video, mi potete mandare qualsiasi messaggio che vogliate Direi di iniziare subito con i musical lì. lì sto, Allora, è fatto molto bene questo musical. La luce è quasi perfetta. La rovina solamente quel bagliore, proprio quel bagliore che si vede alla parte sinistra del video, però è, per, cioè, è quasi perfetto il musical like in mi, mi piace perché è semplice, non è troppo montato, troppo. Uh, mi, mi piace, è figo, quindi ci sta. Vedo tre che ti allontani dalla terra o via. Siamo passati da buon giorno al buon via, ti chiamo al telefono. Allora, è diciamo, bello, mi piace questo musical. Però l'unica cosa è l'ultima, proprio il finale, perché il fi pure il finale deve essere bello. Tutto il video deve essere figo. Non è che è l'ultimo dei fan video di merda. De deve essere bello pure la fine. Quindi se fosse stata. Se avessi fatto bene la fine, sarebbe stato ancora più bello. Non vi sa il cazzo dei cani gli effetti. Usateli bene, consapevolmente che poi verrà bene. Poi se, de deve essere figo questo musical, ragazzi. Deve essere proprio figo il musical. Ah, allora, se vedete tipo qua, non sono i tatuaggi, è, tipo una, è una maglietta che a perisca da dicembre dai cinema. Devi essere più Tumblr Veramente botto figo Questo qua veramente un botto figo Mi piace quando Alla, alla transizione Cioè proprio il bagliore e lei con capelli Cioè veramente fighissimo Però sai come staresti? Perché sei molto carina Però secondo me dovresti diventare una suicide girl Fidati, devi fare i tatuaggi fidati, fidati, devi fidati Se non te lo pari, Cioè non te lo direi, no? Fidati Se posso mi mandano baci la tua di padre mi ha seguaci. Ops, mi vede dopo apri le, le gambe. La scopa e poi si mette a piangere. È figo. È un po' troppo blu-verde. come cosa. Cioè, non è che non è la scelta tua che hai messo. Blu-verde. È il telefonino tuo. 1, 2, 3. Raga, è una bomba sto video. Poi la musica dopo che dice fuck you. È fantastica. proprio tipo. Devi essere più Tumblr. Ci sta, ci sta. Ci sta, se cazzo, sta qua ma caldo, cazzo, Lei, lei è molto brava a fare i musicali. Lei è molto very, very brava. Ora tutto bene, <missimamente> tranquillo va tutto posto mi sentivo perso, adesso ci mi sento bene, fuori che non che ci sarà la Molto figo sto musical, però sarebbe stato ancora più figo, dovete dire molto di più labiale, fidate, perché con una cosa così veloce, con una canzone così veloce, fidate, sarebbe stato molto più figo Dovete stare molto attenti agli effetti, soprattutto quando usate il bianco e il nero, perché... Soprattutto non lo usate quando ci sta. quando state fuori, dove c'è il sole in questo momento. cioè se io in questo momento faccio musical e lo faccio um, uh, bianco e nero, viene di merda l'effetto perché fa veramente schifo. Quindi lo dovete fare in un momento dove non c'è né sia tanta buio né tanta luce. Lì è perfetto. Provo questo qui. Ecco, la stessa cosa di questo qua. Ti sei puntata in una luce in faccia e si vede tutta la faccia troppo bianca Non è tanto bello questo Cioè è sempre figo il musical Però deve essere perfetto il musical Ah una, questo qua è un altro ragazzo eh L'ho Ho visto alcuni suoi musical Lui è veramente bravo Non so tu quanti seguaci abbia Però ne meriti, ne meriti veramente tanti Fidati Figo ci cioè sta L'ho detto che lui è un botto bravo a fare musica the monster, the me, crazy, yeah, Qui il bianco Il bianco e il blu È veramente figo Cioè qua è veramente perfetto Però sarebbe stato un raga. Allora ogni minimo dettaglio deve essere Cioè dovete notare ogni minimo dettaglio Un pezzo non siete state sincronizzate Se fosse stato In quel pezzo Sincronizzato Sarebbe stato Uno dei più belli Sui musicali Fidatevi Couples, couples Ecco eh, Ora vi farò il musical Raga secondo me è Il più bello Che mi hanno mandato Questo veramente Porco due è Veramente figo Sto cazzo di musical Cioè ti fa veramente Casa Guardami mm. ancora in piedi Nelle mie nuove Nike Lei mi vuole I like Bella come il sole, stronza come il mondo, scrivo ogni canzone quando sono... È figo, però lo devi, lo devi velocizzare, che in che senso, lo devi mettere il coso più veloce, però è figo, ci cioè sta. Beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così, ricordo di lasciare un bel mi piace. Arriviamo a 250 mi piace, raga ormai sto che dei mi piace proprio così, perché so che tanto li raggiungiamo, quindi li raggiungiamo, noi raggiungiamo, raggiungiamo la stessa cosa. Arriviamo a 250 mi piace per un altro video su Musicaly. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto questo musicale. e commentate con hashtag lampadina se siete, se siete arrivati a questo punto del video In alto a destra vi lascio sempre una canzone che la dovete ascoltare perché raga allora la dovete ascoltare questa canzone La dovete ascoltare, la dovete filare, la dovete ascoltare Seguitemi su, su Instagram e anche su musical.ly profili, allora Instagram e musical.ly profili che vedete qua perché su Instagram vi terrò sempre aggiornati su tutto quello che succederà Su se dovresti fare un evento, raduno, video, tutti i cazzi vari Musical.ly non lo uso più di tanto Però seguitemi, seguitemi, potete seguire Consigliatemi sotto che video fare, che prossimo video fare O qualsiasi cosa voi vogliate, consigliatemi sotto E ya yeah. 250 <susurra> piaci per un altro video su Musical.ly Ma pia, bello